Hanno aggredito una signora? Ah, qui hanno aggredito sì, una sì, signora? Saraghe, qui no? Ma quando? È una o due settimane fa. È stato una... I cinghiali? I cinghiali, sì. Una... Hanno aggredito Uno, una signora? Sa, sì, una signora, un taxiista è sceso ad aiutarla, cioè poi capisce che Aiutarmi in queste condizioni, non voglio mettere... Ah, ma loro proprio tranquilli, vabbè, se non li tocchi magari... Non... No, vabbè, non è sempre meglio stare alla larga. La larga. Sì, no, no, ma... non, sono, non sono gatti. Sì. La gente gioca. No, ma poi gioca. soprattutto quando hanno Ci i, hanno i cuccioli. Ma loro sempre, la mamma sempre. Ma... Sì, sì. Mamma mia, ragazzi. Vabbè, io vado, comincio è ad andare stato... perché sono la più lenta. È stato un piacere. niente abbiamo i cinghiali del parco delle sabine sotto casa eccoli là incredibile incredibile guardate con i cani che incredibile almeno a questo non gli si avvicina nessuno, tanto io qui dietro ho una ringhiera a un metro e sessanta, quindi qualsiasi cosa mi possa arrampicare. Ecco, mo la signora gli va vicino, molto intelligente. Che devi fare? Che devi fare? Eccoli qua, i cinghiali. Cinghiali, Parco delle Sabine ragazzi miei questa è la mamma è grossa e vabbè. cari ragazzi quando vedete i cinghiali quando vedete i cinghiali soprattutto con i cuccioli non avvicinatevi, eccoli là, e soprattutto non avvicinatevi con i vostri figli, almeno se non amate la vostra vita, cercate di amare quella dei vostri bambini. Parco delle Sabine, by night in Roma, con voi. Come sempre Alessio Evangelisti, la battuta non mi viene quindi se non esce non esce, la battuta solo quando esce, ci vediamo ragazzi, shalom.